nuovo video oggi dato che è il mio compleanno ci serve un regalo e mi hanno regalato la Nintendo Switch allora noi wow. avremo questo gioco che è, lo conoscerete credo Animal Crossing e beh apriamo prima la Nintendo Switch e poi vediamo Animal Crossing allora ecco qua allora Ho visto già dai lati che ci sono un sacco di cose però apriamo guardate, guardate. i joy, joystick rosso e blu wow un rosso quasi fluo eh sì. anzi è, è fluo, è fluo. È fluo. Eh. e poi c'è lo schermo aspettate Immagino che qua si mettono i sì. Allora togliamo le cose facendo attenzione. Ecco qua. Basta. Poi abbiamo questi due. No, è uno. Che non so. Li così. Poi queste sono le informazioni più importanti poi credo che sia il caricatore immagino di sì ecco qua il cavo HDMI quello mi sembra ecco qui tutto vediamo qua terra poi wow guardate questo è immagino permette qua mettete due joypad e ecco qua se non mi sbaglio ecco, ecco qua ok poi abbiamo l'altro di questi qui e cos'è? vediamo è duro Mettiamo la scatola il papiro delle istruzioni no è no? il porta wow, l'intero giù l'unica confezione quindi che non ha libretti di istruzioni anzi solo un librincino finalmente piccolo piccolo eccolo qua guardate dove si carica fantastico allora, guardiamo qua. Guardiamo bene. Qui c'è e Ultra bello. Caricare. Qua, e vediamo bene i joy i due joycon 1, uno rosso e uno blu wow sono smelicissimi sono smelicissimi adesso la configureremo bene però non vi facciamo aspettare e ci vediamo al, nel prossimo video dove giocheremo a Animal Crossing. Ciao! Iscrivetevi al canale e mettete like. Ciao! Alla prossima!